Someday, someday you'll know you know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. Gli appassionati di auto questo posto qui è il paese dei balocchi bentornati su Officina del Pilota oggi Honda NSX calzino bianco mocassino ayrton senna chi di voi non ha visto questo video sicuramente tanti probabilmente qualcuno non l'ha visto, ecco perché ve l'ho riproposto molti youtuber prima di me, più grandi, più bravi, più tutto hanno già fatto vedere questa clip quindi non voglio risultare banale e scontato però il punto attacco che fa lui, lo stile di guida che ha lui è incredibile soprattutto incredibile anche il fatto che lui abbia contribuito allo sviluppo della Honda NSX una macchina leggera, 1300 kg prevalentemente fatta in alluminio, sospensioni, telaio, carrozzeria per rendere la vettura più leggera, un'auto costruita per essere guidata tutto incentrato alla, alla sportività della vettura la Honda NSX con il suo motore centrale posteriore è studiata, è stata studiata per essere guidata quindi non voglio fare il romanticone perché già nell'intro quasi quasi che mi commuovevo saliamo a bordo della macchina e vediamo un po' com'è la sinfonia di beethoven come farete giovani ragazzi di oggi tra qualche anno che dovrete guidare quegli elettrici di se tu lo senti qua dentro la sinfonia di beethoven cioè questo è un concerto ragazzi Ah, cioè, senti un attimo, eh. Ti ringrazio. Poi ce l'hai qua, capito? Ce l'hai qua. Lo vedi? Io lo vedo, lo vedo Sensazionale! Non è vero, non è vero <ride> Grazie GTA Motori, grazie Honda NSX Ma dove sta scritto, come dico sempre io, dove sta scritto? Che provi queste emozioni così forti Un ore, baby 1991 prima serie Quella però monta le pop up lights Questa invece ha subito Un restyling da questa ditta qui R Performance Svizzera Molto bello il kit, mi piace davvero tanto Forse avrei mantenuto le pop-up lights well, Un gusto personale Questa macchina è stata gentilmente offerta al sottoscritto da GTA Motori Io vi prego, vi esorto Andate a seguire il profilo di Instagram GTA Motori Adesso Più voi lo seguirete Più Matteo avrà l'opportunità di portare questi gioielli sul canale Per voi, pure per me mi avvicino in strade un po' più tortuose per farvi assaporare un po' meglio di che si tratta ti permette di avere un handling ottimo soprattutto perché il motore è centrale dopo ve lo faccio vedere essendo un motore aspirato eh, sale di giri in maniera molto lineare quindi una macchina che ha una percorrenza in curva davvero sportiva lo sterzo è veramente diretto molto molto duro senza diavolerie elettroniche estremamente comunicativo ci prendo la mano ragazzi non sono un pilota non sono un tecnico ma spero di farvi apprezzare da questo video di cosa è capace questa Honda NSX devo dire che in questo esemplare le gomme non sono proprio al top, molto probabilmente è rimasta ferma per un po' di tempo di conseguenza quando andiamo a staccare il gas o a tirare una frenata lo sterzo vibra perché le gomme sono quadrate la temperatura qua dentro si alza ragazzi, sarà che oggi fa davvero caldo o forse io sono così emozionato che ho le mani completamente sudate Davvero incredibile da guidare, davvero davvero incredibile. Il suono è davvero coinvolgente, il motore è grosso, robusto, quindi questo suono che sentite così grave ci dà una spinta emotiva non indifferente. c'è veramente poco di paragonabile al mondo ultimamente mi ha detto veramente, veramente bene ho guidato delle macchine spettacolari eh, che vi devo dire? Nell'84 la Honda commissionò al nostro tanto amato designer automobilistico Pininfarina la progettazione della HPX Honda Pininfarina Experimental. L'obiettivo iniziale della NSX era di avvicinarsi alle prestazioni delle blasonate sportive europee e soprattutto di avvicinarsi nello stile estetico esotico delle nostre auto italiane, le Ferrari ovviamente. L'alluminio permise di risparmiare più di 220 kg di peso rispetto al suo equivalente in acciaio. Tra le varie innovazioni tecniche abbiamo le bielle del motore in titanio per consentire il funzionamento ad alti giri, il sistema VTEC, il brevetto Honda, un sistema di servo sterzo elettrico, un APS e quattro canali indipendenti e nel 1995 il primo controllo elettronico della valvola a farfalla. <ride> che spettacolo, ragazzi! Che linee, che sound, che sapore, che meraviglia! Ti rispetto perché mi fai una gran paura, però mi rendo conto che questo oggetto qui in pista potrebbe essere qualcosa di veramente sensazionale da sfruttare in pista. Ragazzi, cosa ne pensate di questo capolavoro JDM? Lasciatemi assolutamente un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettetemi anche un bel like e per chi di voi ancora non l'avesse fatto, iscriviti al canale, al mio canale. Buona Pasqua a tutti, noi ci vediamo in settimana. Ciao! La Honda NSX è mia, per un giorno, ma va bene lo stesso.